Pris, pris, pris, pris, pris, pris, pris. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video eh, sulla cultura giapponese. Vabbè ragazzi, eh, in questo video parleremo dell'ennesimo straniero in civile in Giappone che eh, non so per quale motivo ha l'esigenza di rovinare la reputazione di tutti noi stranieri. Non lo so, a me queste storie fanno molto arrabbiare, però eh, che dire, ne voglio parlare di questo argomento perché è interessante dal punto di vista culturale. Comunque, prima di iniziare con questo video vi chiederei di lasciare un mi piace e, e già che ci siete, commentate con quello che volete. E adesso partiamo subito con questo video e vi farò vedere queste immagini. Ragazzi, allora, partiamo subito col dire che queste olimpiadi che stanno per arrivare a Tokyo ci stanno regalando veramente delle perle perché veramente ogni settimana ci sono nuovi footage di eh, queste specie di stranieri imbecilli che si divertono a fare cazzate in Giappone. Ne abbiamo già parlato con i francesi che hanno festeggiato i mondiali di rugby in un altro video, se non l'avete visto ve lo lascio qui, e oggi parleremo di questo straniero strafottente che si è comportato in modo alquanto poco decoroso eh, in uno Starbucks in Giappone. Vabbè, iniziamo subito leggendo il tweet che ha fatto partire questo questa cosa, leggiamo che cosa ha detto questo James, ho appena assistito a un evento che non mi è mai capitato di vedere in Giappone, uno straniero che si è messo con la musica a tutto volume in uno Starbucks, lo staff gli ha chiesto di abbassare la musica e ha urlato, sparisci dalla mia vista e a fare vari gestacci, questi sono atteggiamenti inaccettabili che rovinano la reputazione degli stranieri in Giappone. Allora eh, ragazzi, eh, di che cosa voglio parlare? So che magari per alcuni di voi è una cosa inaccettabile però non magari ai livelli del Giappone, però c'è veramente una grande differenza culturale secondo me che c'è alla base tra il Giappone e l'Italia o comunque in generale i vari paesi stranieri perché... Se è vero che in Italia comunque è più accettato ascoltare la musica in un, in un caffè, in un bar, comunque è un posto anche divertente, magari è già chiassoso di suo, quindi ascoltare la musica magari può succedere. Certo, a me darebbe molto fastidio e sono sicuro che a un sacco di gente darebbe fastidio. Però diciamo che in Italia è un comportamento che comunque dubito che vi potrà creare qualche genere di problema. Cioè insomma non credo che scomoderebbero mai la polizia per un fatto del genere come è successo qui in Giappone. E penso che ciò sia dovuto al fatto che in Giappone l'inquinamento acustico è un fatto molto sentito e molte persone si lamentano. In Giappone se voi andate per le strade a fare casino in generale nei quartieri residenziali o comunque nei caffè fare chiasso non è una cosa che succede e non è che in giappone non esistano posti chiassosi perché esistono anche in giappone per esempio che ne so alcuni zakai sono dei posti molto chiassosi i karaoke sono dei posti molto chiassosi o anche per esempio se ci sono delle mazzuri ovvero dei festival sono anche lì dei posti chiassosi però nei caffè in Giappone davvero la gente va lì per studiare Ragazzi sembra assurdo però in Giappone più che nelle biblioteche la gente va a studiare nei eh, caffè Ci sono delle persone che stanno dalle 3 alle 4, 5, 6 ore tutto il tempo a studiare È un comportamento che a me dà anche abbastanza fastidio dei giapponesi Perché sinceramente a volte magari vado in un bar e mi siedo con un mio amico e parlo sghignazzo Ma non in modo forte, in modo normale come vi sto parlando a voi mentre sto facendo questo video però devo dire che magari vedrete delle persone che vi tirano delle occhiatacce non lo so, vi sentirete come se state dando fastidio, anche in treno non potete fare vario rumore, e tra l'altro esistono anche dei caffè dove c'è proprio scritto prima di entrare in questo caffè non dovete fare rumore, quindi non dovete parlare forte eccetera eccetera, perché c'è gente che magari va a quel caffè e vuole godersi un caffè in tranquillità e in silenzio assoluto, guardate ragazzi non giudicate il Giappone perché si comporta in modo così, perché comunque è un paese diverso, magari ci avrà anche dei modi di rilassarsi diversi non vuol dire che sono degli associali, perché So che ogni volta che io dico qualcosa in qualche mio video Poi viene estrapolato e usato come se io avessi dato un'immagine del Giappone Che non è quella reale Cioè dovete capire che il Giappone e l'Italia sono dei paesi molto diversi Quindi la gente ha eh, dei modi di relazionarsi diversi Che non vuol dire eh, che cavolo vanno in un bar e non si parlano tra di loro Che razza di associali No, vuol dire che i giapponesi comunque magari si divertono in modo diverso E si relazionano in modo diverso Ma non per questo devono essere criticati o denigrati in qualsiasi modo, è un paese veramente diverso dal nostro, con una cultura e una storia completamente differente. Quindi ci sta che la gente si comporti in modo diverso. Non sta certo a noi criticare, capito? Comunque ragazzi, tornando al video questo straniero, io penso che forse questo straniero magari è cresciuto in un paese magari più simile al nostro, magari nel suo paese, ascoltare la musica a tutto volume in un caffè è una cosa accettabile, mi era capitato una volta, non so se vi ricordate, ve l'ho anche messa tutta la storia su InstaStory, cioè che c'era questo gruppo di quattro ragazzini che faceva molto casino in treno, tra l'altro più persone gli hanno chiesto gentilmente di abbassare la musica e loro hanno... Hanno fatto tutti, ma sapete quell'aspetto di proprio coatti, un po' tamarri, ma proprio sfigati. Cioè, sarò io magari, però questi da fuori mi sanno proprio da sfigati. È arrivato il controllore, che ho chiamato io e guarda il karma, non avevano i biglietti e li hanno presi e non so poi com'è successa però dall'espressione di gioia di questa donna penso che non ero l'unico a gioire di tutta questa faccenda, comunque tornando al discorso, io credo che questo straniero probabilmente avrà pensato che fosse ok ascoltare la musica in, in uno Starbucks e quindi l'ha fatto senza problemi e un fatto che ho trovato veramente interessante è stato quando, vabbè, dopo i ripetuti richiami comunque dello staff che ha chiesto di eh, smettere, di tenere questa musica a tutto volume e i gestacci che ha fatto, almeno c'è scritto così nel, nei vari tweet di questo James, lo staff è stato costretto a chiamare le forze dell'ordine. E è davvero interessante il modo in cui hanno agito le forze dell'ordine. Perché quando è arrivata la polizia non gli ha detto in Giappone questo comportamento è inaccettabile. La cosa che la polizia gli ha detto è: gli ha detto: Non sei a casa tua. E lui continuava a dire: Sono a casa mia, non sei a casa tua. <susurra> E il fatto interessante è che si capisce che nella cultura appunto di questi poliziotti che sono giapponesi L'ascoltare la musica a tutto volume in un caffè è veramente un comportamento che non riescono a capire Gli sembrano una cosa strana che nessun altro giapponese fa e quindi è un modo veramente inusuale di agire e probabilmente non avevano assolutamente idea che un comportamento del genere è accettato in altri paesi stranieri se l'avesse saputo probabilmente gli avrebbe detto in giappone questo comportamento non è accettabile e non tornatene a casa e questo secondo me è perché il giappone è pieno di queste regole non scritte che non sono delle vere leggi però tutti i giapponesi sanno che bisogna comportarsi così sono Diciamo che fa parte del buon senso giapponese, del joshiki, che come sapete ve ne ho parlato tantissimo in tantissimi miei video e sono sicuro che molti di voi già lo sanno se mi seguite. Personalmente, vabbè, col fatto che comunque stanno arrivando le Olimpiadi, a inizio video avevo scherzato, mamma mia, tutti questi stranieri ci regaleranno un sacco di gioie e materiale per questo canale. In realtà, cioè io sono dell'idea, guardate, questa è una cosa magari un po' strana sentirla dire proprio da me che ogni volta che c'è uno straniero che si comporta un po' male, mi lamento, però sinceramente io posso capire che non tutti gli stranieri conoscano e debbano per forza conoscere tutte queste regole non scritte perché fanno parte della cultura, cioè tu devi vivere in Giappone tanti anni per riuscire ad entrare in questa cultura, integrarti e capire che cosa i giapponesi si aspettano da te e come ti devi comportare in tutte le circostanze è normalissimo che la gente non lo capisca per esempio vi faccio un esempio banale da un colloquio di lavoro finché non entra il capo che mi fa il colloquio io praticamente rimango in piedi finché non si siede la persona che mi deve fare questo colloquio io non mi siedo è una cosa in giappone normalissima però capisco che magari in altri paesi le cose funzionano in modo diverso è normale dopo tutto secondo me capita a chiunque se ti trovi in un un contesto non familiare di commettere degli errori cioè una cosa normale oddio ragazzi quell'italiana che si era messa a fumare e fare la foto su instagram e sapeva palesemente che gli hanno una zona fumatori è un comportamento inaccettabile perché lì sei consapevole di andare contro le regole di quel paese però se una di queste regole non scritte e non lo sai ci sta che sbagli, secondo me l'errore di questo straniero non è stato tanto ascoltare la musica sì, quello è stato un errore, però è stato come ha agito dopo, la sua arroganza è stata quella che ha fatto veramente arrabbiare è stato lì che è passato nel torto perché se lui si fosse reso conto di questo sbaglio dopo che gliel'hanno fatto notare sia lo staff che questo James che è la persona che ha fatto il tweet e avesse abbassato la musica e si fosse scusato non sarebbe successo nulla l'episodio sarebbe finito lì, tuttavia lui ha agito con arroganza e è stato quello secondo me l'errore più grande e quello che comunque appunto come vedete vi inizio video rovina la reputazione di noi stranieri qui in Giappone ragazzi che dire questo è il fatto della giornata, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia vi ricordo che il prossimo video ragazzi sarà un video veramente importante che uscirà venerdì alle all'1.45 ragazzi è un video che non so ancora se far uscire o meno perché è un video veramente veramente personale io vi chiederei di guardarlo ci terrei vi dico che io ho praticamente pianto che è una cosa che non mi succede mai quindi ragazzi veramente venerdì e, se me la sento di pubblicare questo video perché ancora non ne sono sicuro però scrivetemi nei commenti se volete questo video è strano che vi chiedo volete questo video e non sapete esattamente di cosa si tratti però ragazzi è un video a cui io tengo molto e spero davvero che vi possa interessare quindi ragazzi mettetevi la sveglia per venerdì a 1.45 che vi aspetto grazie sempre davvero per tutti i messaggi di incoraggiamento e del fatto che siete ok, che adesso mostro due occhi davvero mi fa moltissimo piacere, davvero sono contentissimo oggi sono appena tornato da Genova, ho mangiato tantissimo pesto è stata una città bellissima ragazzi chi mi ha seguito su instastory probabilmente ha visto tutto il mio viaggio sono andato all'acquario eccetera eccetera quindi se non mi seguite ancora su instagram vi consiglio di seguirmi perché vi aggiornerò su tutto quello che faccio che dire ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi che cosa ne pensate del comportamento di questo straniero e davvero se andate in un paese straniero cercate di andare incontro a quella cultura, siete comunque degli ospiti e dovete rispettare quel paese senza criticarlo, ragazzi si comportano in modo diverso da voi, è normale, è un paese diverso, siete voi quelli che devono cercare di avvicinarsi alla loro cultura, secondo me questo è il primo passo per l'integrazione in qualsiasi paese, in qualsiasi circostanza. Vabbè. Ciao!